Ci facciamo una bella tortazza a bella tortazza ce la facciamo sì Facciamo una Cotton Cheesecake ma, Adesso vi spiego Una cheesecake cotone Proprio si chiama La caratteristica Di sciogliersi in bocca Proprio di, di, di, è leggera e sofficissima E un'altra caratteristica Oltre che Ad essere originaria Del Giappone Che non ve l'ho detto prima I'm sorry che Viene cotta A bagnomaria Quindi abbiamo Una cottura alternativa Che sarà quella Anche che regalerà Qualcosa di speciale A questa torta Assieme alla combinazione Degli ingredienti E appunto per questo Io direi che possiamo cominciare. Primo passaggio da fare, prendiamo il burro, lo mettiamo in una ciotola. Ovviamente la ciotola è enorme per questa quantità di burro, ma servirà abbastanza grande perché comunque sarà in questa ciotola che faremo il nostro impasto. Mezza bacca di vaniglia per dare quel profumo fantastico. Vi interrompo due secondi, scusatemi. Questo qua che parla è Davide dopo aver provato a fare sei Cheesecake, l'ho detto anche su Instagram 6 cheesecake diverse, 6 test Questa che vi propongo è l'ultima E ve lo giuro è la migliore in assoluto Sia per quanto riguarda l'altezza Sia per quanto riguarda il sapore e il gusto Assomiglia molto alla terza che avevo fatto Ma la terza era venuta un po' troppo bassa a mio parere Questa qua è perfetta, mi raccomando seguite alla lettera tutti i passaggi perché altrimenti non vi garantisco la riuscita, se invece voi li seguite sono certo che il risultato sarà così, mi raccomando eh Grittugio direttamente qua la scorta di un limone perché ricordatevi che gli aromi assieme ai grassi rilasceranno più profumo aggiungiamo anche un terzo di zucchero preso dal totale della ricetta, prelevo anche un po' di oli essenziali con lo zucchero più facile, pizzichino di sale e adesso lo dobbiamo sciogliere il burro quindi o lo mettiamo in una pentola a bagnomaria su una pentola la ciotola a bagnomaria quindi acqua nella pentola mettiamo sopra la ciotola e si scioglierà pian piano oppure fate come me ossia nel macro onde e lo facciamo sciogliere proprio il burro non deve friggere quindi appena si è sciolto spegniamo burro sciolto ora aggiungiamo il formaggio spalmabile e mescolo ancora il composto è abbastanza morbido Vedete come scende giù? Se nel vostro caso invece la crema dovesse risultare più soda, io vi consiglio di passarla eh, in microonde o a bagnomaria ancora qualche secondo eh, per ammorbidirla. Divido albumi dai bianchi. Divido i tuorli dagli albumi o divido i rossi dai bianchi. I tuorli li metto qua albumi invece in una ciotola pulita mi raccomando e se avete le mani unte lavatele perché altrimenti se ci sono tracce di grasso che vanno a contatto con gli albumi non si montano vi consiglio di usare per questa torta ingredienti a temperatura ambiente per evitare che si stracci proprio l'impasto con magari gli sbalzi termici non può capitare ora per comodità io qua uso una frusta e amalgamo bene mescolo le polveri quindi farina maizena o amido di mais non la setaccio ma ne metto eh, una parte prima e una seconda parte dopo quindi prima parte metà fate anche questi movimenti cambiate un po' che tanto il composto non è delicato eh? non è che si smonta guardate che creme, versiamo il latte sempre a temperatura ambiente Magari per amalgamare meglio. Ecco, è molto timido. Prima camminava, adesso non cammina più, ma perché si sente un pochino osservato. Vi voglio presentare Mafaldo. Come professione fa l'assistente passivo. L'imposto è praticamente pronto, devo solo montare gli albumi ed amalgamarli, solo che prima devo fare altri passaggi, perché poi una volta che gli albumi sono montati dobbiamo procedere immediatamente. Coderò la teglia da 22 cm di diametro, ovviamente potreste scegliere anche quella da 24, ma in quel caso la torta vi verrà leggermente più bassa. Metto un velo di burro per far aderire bene la carta forno. queste strisce di carta forno fatele un pochino alte perché aiuteranno la torta a rimanere slanciata ok quindi devono un pochino superare proprio i bordi della tortiera così non troppo alti eh, poi non esagerate però così è un'altezza giusta se non è a Cernira nel vostro caso potete anche evitare ovviamente questo passaggio Però dato che a Cernira cerchiamo di isolare magari i bordi della tortiera no? Dall'acqua che potrebbe entrare Magari entra lo stesso un goccino Però magari non lasciamo proprio entrata libera Facciamo così che almeno l'acqua ha una sorta di impedimento no? Io direi che possiamo tranquillamente montare gli albumi con i due terzi di zucchero Sta diventando bianco, aggiungiamo tre quarti di cucchiaio di, di cucchiaio, anzi, di succo di limone. Al posto del succo di limone, volendo, potreste mettere del creamor tartaro, ovvio che. che brutta parola comunque! Creamor tartaro, mi viene da pensare al dentista! Ovvio che il succo di limone è più comune e, soprattutto, abbiamo già usato la scorza per aromatizzare la torta, quindi sicuramente quello l'abbiamo. Guardate, questa è la consistenza perfetta. Tipo una schiuma da barba un po' smontata, dai. Amalgamiamo il composto bianco a quello giallo in due tre step. Quindi magari la prima volta possiamo andare un po' più vigorosi che cerchiamo di incorporare un po' di... Cioè di, di, di dare aria all'impasto giallo. Poi magari le prossime volte, le prossime due volte andiamo più delicati. importante comunque è sciogliere questi grumetti di albume, eh? non devono rimanere sospesi. Da, giriamo così con lo stuzzicadenti per rompere le bolle d'aria più grandi e per spianare meglio insomma il composto benissimo, assaggiato crudo e spaziale, profumatissimo cottura bagnomaria un dito di acqua bollente l'ho messa nella parte centrale del forno adesso cottura 200 gradi in modalità statica per 20 minuti poi vi faccio vedere cosa dovremo fare perché cambierà sia la tempistica che la temperatura minata, vuoi continuare? assolutamente sì allora abbassiamo la temperatura a 140 gradi e proseguiamo per 40 minuti guardate che meraviglia è già cresciuta abbastanza direi e soprattutto eh, si è dorata la superficie adesso invece con questa temperatura qua cuocerà meglio all'interno cottura terminata ho spento il forno anzi adesso accendo solamente la luce per farvi vedere com'è la situazione perfetta si è leggermente abbassata ma va bene l'importante è che non si abbassi tanto ma fidatevi che resterà bella alta adesso la lasciamo in forno per circa mezz'ora e poi la, sfor la sforniamo sì perché mi confondo sforniamo sformiamo oh. eh, Scusate, eccola qua. Perfetto. Adesso attendiamo tre minuti di numero proprio per non ustionarci ad aprire l'anello, però poi sformiamola perché è importante sformarla ancora da calda. è eh, questa qua. Questa qua è la ricetta perfetta. Ve lo posso garantire dopo sei volte. Mi sto emozionando. Guardate come molleggiosa. Lo tenete un po' sollevato dal fondo e capovolgete. Ok, Questo tirate un po' così anche senza spatola. Se avete a casa uno stampo alto. Molto meglio perché avrete il perimetro della torta più liscio ecco, E invece così si sono, con la carta forno si sono formate queste increspature Che insomma sono un pochino antiestetiche se vogliamo proprio essere precisi Adesso la tagliamo e tiepida volendo la potreste gustare fredda che è buonissima È proprio lei. Sì, sì, sì. Qua abbiamo la parte cremosa, invece la parte sofficiosa. Deve essere tutta bubbosa, bubbubu bu, bu. velo Prendete un po' di marmellata di frutti di bosco. Anzi, confettura bisognerebbe dire. Ci aggiungiamo un goccino di acqua e la rendiamo più morbida. eccola qua la nostra salsa. La adagiamo sulla fetta un po' così, un po' così, un po' mm, Ok, basta. Ci metto un po' di mirtilli. Ok, è da subito Natale, ma esteticamente più carina. Dopo un po', si scioglie in bocca. Si sente anche la parte del formaggio spalmabile, però comunque ovviamente è una cheesecake particolare, in cui si percepisce questa, questa alveolatura no? fine, sottile. La cottura bagnomaria ovviamente farà la sua parte. Ti dà l'impressione adesso che è fredda di essere... Quasi un po' impaccata, no? Però in realtà queste, queste microbolle combinate proprio all'impasto, la rendono scioglievole. Io spero veramente che voi la proviate, anche perché è un'esperienza unica a il mio assaggiarla. E quindi, se vi va, tagatemi su Instagram e su Facebook, che io sono sempre felice. Altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimarrete sempre aggiornati sui contenuti, ormai sta, questo pezzo lo so proprio a memoria e ho sempre paura di impappinarmi proprio per questo motivo. Invece qua eh, c'è il quadrato per il collegamento chiamiamolo così per andare direttamente sul blog e vedere la ricetta scritta grazie per aver visto questo video soprattutto per essere arrivati fin qui spero di avervi dato una buona idea ci vediamo alla prossima con un nuovo video qua l'ho finita quindi adesso vado a prendermene un'altra fetta in... La in frigo la torta perché mi piace gustarmela anche fredda questa qua è buonissima anche fredda forse di più Ok, allora la salsa qua Paralana, tutti i boschi.